ritrovati carissimi amici alla seconda lezione di Kabbalah. Il mio consiglio è di seguire questa rubrica in ordine cronologico perché stiamo parlando della Kabbalah proprio pura, stiamo parlando di una vera scienza, così come la magia è una vera scienza, una scienza divina, in quanto scienza ha il suo lessico, ha le sue formule. Alle sue, il suo linguaggio specifico di descrizione di che cosa? Dei piani della realtà e dell'interrelazione che vi è tra di loro. E avete visto già nella prima lezione che abbiamo stilato giù dei nomi divini e delle parole molto particolari che ci descrivono, ci iniziano a descrivere una base. Adesso noi andremo avanti da questo, non potendo, ovviamente, per questioni di video, di tempo e di inutilità, ripetere completamente tutto il lessico, tutta la base data nel video precedente. Kabbalah significa... dicono che significa ricevuta, no? ma mh, dovete assolutamente capire che non è ricevuta da una persona e basta, no la Kabbalah è ciò che viene davvero ricevuto, la conoscenza diretta che viene davvero ricevuta se tu inizi una via di eh, connessione e anche unione con Hashem se tu inizi a volere con tutto il cuore conoscere Hashem se tu inizi a volere con tutto te stesso ehm, percorrere una via che comunque ti porta a Hashem tu inizi a cambiare e giorno dopo giorno veramente ogni giorno ti arrivano delle conoscenze ti arrivano direttamente delle conoscenze da parte di Hashem che ti aiuta proprio quasi come per mano passo dopo passo nella via, nella via che ti porterà alla libertà percettiva quando dico Hashem lo preferisco, perché Dio è una parola, a parte di origine greca, a parte inutile, però è una parola eh, molto fraintesa, perché comunque, secondo me, quando uno dice Dio si connette subito a qualcosa di egregorico, oppure subito pensa a un'entità. Ecco, signori, nella vera magia e nella Kabbalah Dio non è un'entità, Dio è uno. Cioè eh, si dice Adonai Echad, significa Dio è uno, ma uno, eh, attenzione a questa cosa, non vuol dire Dio è uno, cioè c'è un solo Dio che esiste, no? No, no, no, Dio è uno, cioè non esiste niente che può non essere Dio. Avete capito cosa intendo? Avevamo detto l'altra volta il connessione tra Dio e infinito, no? Ecco, l'infinito è uno. Non esiste infinito uno, infinito due, un infinito più grande, un infinito più piccolo. No, assolutamente, perché il concetto stesso di infinito è infinito. Quindi, quando si dice Dio è uno, non significa, diciamo così, monoteismo. No, significa la presa di consapevolezza che tutto è uno. Ecco che cosa significa. Questo è l'unico messaggio che da millennia adesso tutti i maestri spirituali hanno sempre portato avanti. Il nocciolo centrale è sempre stato lo stesso. Tutto è uno. Guarda il tuo vicino, guarda tuo figlio, guarda tua moglie, guarda l'oggetto che hai di fronte, guarda cosa sta accadendo adesso dall'altra parte del mondo, guarda non adesso, ma anche ieri, ieri l'altro, ieri l'altro, e poi domani, dopodomani, tra dieci anni, tra cento anni, e poi mille anni fa, duemila anni fa, e poi diecimila anni dopo. Tutto è uno, avete capito? Quindi io non sono diverso da te, tutto è uno. Questo è un po' il discorso, ma quando si dice Hashem è già una pronuncia, diciamo così, di un nome che mette in moto delle forze perché Hashem, quando tu lo pronunci, due cose, quando tu lo pronunci, tu dici Hash, ah, cioè Aleph Shin Mem, le tre lettere madri dell'alfabeto ebraico, quando tu lo pronunci Hash, ah, ok? Hashem. E, tre cose, non due, tre. Quindi la prima cosa è questa, tu vai a contattare le tre lettere madri, quindi uh, Aleph Shin Mem la seconda cosa va a contattare le tre componenti dell'animo Nefesh, Ruach e Neshama che hanno sede nel cervello, nel uh, petto e nel, mh, diciamo, nello stomaco nel plesso solare, lo chiamano adesso e prima si chiamava il centro del fegato però non è a destra, è proprio sempre in quella zona lì e Hashem li contatta tutti e tre a partire dalla Shin, il fuoco dell'idea, la A, la Aleph, lo scambio, l'aria primordiale e la Mem, le acque primordiali che vanno nelle profondità delle viscere, vanno nelle profondità di noi stessi. Quindi in alto, in cima e in profondo, in fondo e l'equilibratore nel mezzo. Quello che stiamo dicendo ci servirà moltissimo in questo nostro incontro, eh? quindi ponete attenzione a quello che vi sto dicendo. L'ultima cosa ha scem significato, il suo significato è semplicemente il nome però è di una sublime bellezza perché c'è la presa di coscienza percettiva che tu di Dio non puoi conoscere, non puoi dire Dio è questa cosa appena lo dici non è più Dio. Sostituite se non capite alla parola Dio la parola infinito, vi ricordate l'abbiamo detto l'altra volta se tu parli dell'infinito, appena gli dici l'infinito è amore, non va più bene. Non è vero che l'infinito è amore. In tanti fanno questo piccolissimo ma fondamentale errore eh, che tecnicamente mh, devia un po' il discorso perché l'amore non è Dio. Tanti dicono Dio è amore, non è così. Però sapete cosa c'è di vero? Che la parola amore, magari, è uno dei nomi di Dio. Allora sì, eh, quindi mh, quando io dico Dio è amore e sono tutto convinto, ah, Dio è amore, in una qualche maniera so che vi sembrerà stranissimo, ma stai facendo idolatria, perché non ti connetti veramente ad Hashem, ma tu dici Dio è amore, quindi ti connetti a una delle sue forze, forza bellissima, forza trasformatrice, forza che guarisce il mondo, forza che... non importa, però tu ti connetti con una delle sue forze, attribuendo adesso Hashem. Non è così, l'infinito non è amore, l'infinito è infinito, è, è così. Quindi, pretendere con l'arroganza di dire io so cosa è Dio, io so chi è Dio, io so, non si deve fare perché, a livello percettivo, quando tu chiudi il discorso, tu ti fermi nella sefira di uh, Binah, Okay? che è la parte dell'intelligenza, è la parte dell'elaborazione di qualcosa io vi faccio un esempio concreto, questo è un penarello eh, il fatto che dico che è un penarello è la mia elaborazione dell'emisfero no? tra destra e sinistra e arrivo a Binah dicendo questo è un penarello Binah è una delle sefirot dell'albero della vita però perché vi dico dire che questo è un penarello? Io sono i Binah la madre di tutte le forme, la razionalizzazione di qualcosa, la descrizione di qualcosa, bina, perché anche secondo le eh, ricerche scientifiche, eh, ricordatevi che la Kabbalah e la magia devono sempre andare a braccetto con la scienza, la scienza attuale, ok? Sono gli scienziati i primi che dovrebbero dedicarsi a queste cose e dopo rimarrete sorpresi di quello che vi sto per dire in questo incontro Hashem, ma sicuramente è una scienza e sicuramente oggi ancora le persone non se ne sono accorte torniamo a noi scientificamente questo non è un penarello signori scientificamente questo è, sono atomi cioè questi sono dei fasci di dei fasci io dico fasci ma sono dei fasci di energia sono dei fasci di atomi stupidi sono coloro che ancora continuano a dire oh io all'energia non ci credo, credo solo a quello che tocco la scienza, la fisica ti stanno spiegando che tutto è fatto di atomo tutto è fatto di materia elettronica tutto è fatto di energia non è una cosa new age, è una scientifica scoperta tutto è energia, punto quindi qui non c'è il penarello questo è un fascio di atomi ma io, così come voi, non vediamo tante scie luminose, tanti pallini luminosi, tante eh, luci ovunque caotiche che sarebbe davvero il fascio di atomi, perché c'è l'atomo del pennarello con l'atomo che compone la mia mano, con l'atomo che compone la tenda alle mie spalle. Quindi capite, cioè, capite come, sarà, come è la realtà? Bene, ma accade qualcosa. Per cui io non vedo gli atomi. Attenzione, non siate superficiali. Non è che non vedo l'atomo perché è troppo piccolo. Non siate attivate l'intelligenza ogni Non è che non vedo l'atomo perché è troppo piccolo, eh. perché non importa se è piccolo, è... se è fatto tutto di atomi: i batteri sono fatti di atomi, eh, la cellula è fatta di, atomo, di atomi. Eh, ogni elemento è fa... sono atomi, ecco. Ogni molecola è fatta di atomi, cioè, mi, mi sono spiegato, è luce, cioè è, è elettronica che si deve vedere. Allora questo pennarello non esiste da nessuna parte se non in me. Cosa è successo? È successo che dal fascio elettronico della realtà in cui praticamente io sono fuori dalla, tra virgolette, matrix, va bene? Chiamiamola matrix se volete, perché la matrix non è niente di, di psicologico, di, è percezione. Allora, io entro nella matrix e vedo il penarello. Avete capito com'è che funziona? C'è una matrice e cosa fa? Elimina praticamente il 99,9% dell'informazione. Perché altrimenti io non avrei possibilità di percepire il penarello. Ecco perché Binah, boom, è la madre delle forme. È anche la sefira associata con Saturno. Saturno, la falce, no? Che taglia... Oppure anche Saturno è inteso proprio come il tempo, quindi colui che, come dire, chiude in, in alcuni posti, in alcuni spazi. Lì inizia lo spazio-tempo, no? Senza tempo non inizia lo spazio-tempo, sei sempre nell'eternità. Quindi la, le prime tre uh, sefirot appartengono ai mondi dell'eternità, Keter, Chokhmah e Binah. Chokhmah e Binah fanno una danza cosmica. E praticamente, chokman è la nostra capacità di ricevere direttamente la percezione. Ti arriva un'intuizione, inizi a avere una percezione extrasensoriale, boom, immediatamente sai una cosa, anche se non, la, non è spiegabile, ma tu lo sai che è così, e poi è davvero così. Tutte queste informazioni dirette, capito, ci arrivano perché da questo tu hai fatto un attimo un salto un pochino più in là, quindi hai aperto. La, uh, e questo è Kabbalah, cioè hai ricevuto da Chokhmah. Viene detto che da Keter, che è semplicemente l'esistenza stessa, quindi l'essere le, nell'essere, punto. Da Keter Dio ti dà ogni tipo di conoscenza, Dio ti dà tutto quanto, e che è Chokhmah, la conoscenza diretta, la luce diretta, Chokhmah. Quindi Chokhmah è esattamente, infatti sì, eh, significa saggezza. Chokhmà è la conoscenza diretta, senza filtri, però attenzione, senza filtri significa anche senza interpretazione, senza descrizione. Quindi noi continuamente riceviamo da Dio tutta la conoscenza dell'universo, ma non avendo capacità di descriverla, noi è come se non la possiamo usare. Chi è che la descrive? come si fa a descriverla? La tagli con una falce e ne prendi un pezzetto. Allora eccolo, il pennarello. Il pennarello non è staccato dalla tenda, non è staccato da me, non è staccato da te che guardi il video. Non, è, non sono cose staccate, tutto è uno, punto. Però, se io voglio conoscere e avere l'esperienza di essere io e il pennarello deve essere staccato. Ed ecco che da binà in poi mi si crea tutto il mondo, tutta la realtà. Questa realtà è una realtà creata, capito? Non esiste da nessuna parte il pennarello, però esiste in me. Eccolo qua. Quando dico in me, attenzione, nessuno vi deve costringere a dire che quando dite in voi stessi, allora vuol dire dentro. E chi l'ha detto? In me fuori, in me dentro. Avete capito? Quando si dice in me stesso, potrebbe essere in te stesso fuori e in te stesso dentro. <ride> Così è. Eh? Allora quindi, conoscenza diretta, luce diretta, boom, ta, un piccolo bip. E però quello ci dà l'informazione, vedete? informazione, informazione informazione, capito? Senza questo non avremo il mondo, ok? Detto questo, piccolissima parentesi, ovviamente l'amore tra Binah, la madre, no? E chokhmà, diciamo, principio maschile, è, è, è come anche nella vita, il principio maschile è il seme maschile, no? Boom. Ma se non c'è un utero, cioè se non c'è anche un ovulo e poi un utero, quindi una madre, una donna che riceve tutto ciò e tra miliardi di spermatozoi uno solo deve arrivare, capito? Cosa è binà? È anche questo. Tra miliardi di spermatozoi uno solo arriva e feconda l'ovulo. Questa cosa qui mm, va avanti e riesce a dare un bambino. Se eh, tutti entrassero eccetera eccetera non succederebbe, va bene? Quindi vedete ovviamente la madre di tutte, però anche una donna è la madre di una forma, cioè del figlio, il figlio è una delle forme, no? Della creazione. Quindi per entrare nella creazione eh, c'è una specie di taglio di tutto quello che invece non è, ok? E Come vedete, per assurdo, questo è un pennarello, E cosa non è? Beh, non è erba, non è un albero, non è una luce, non è un cane, non è un gatto, non è una lampada, non è una persona... Quante... cioè, vedete qua, cosa vi voglio dire? Il 99 99,99% <ride> questo è... questo è un... Un pennarello, ma cosa non è? Boh, tutto il resto. E, e, e, capito il taglio di cui sto parlando? Bene, e, detto questo, piccolissima parentesi, l'amore tra eh, Binah e Chokhmah ci dà un'ulteriore, um, un diciamo, sefira, che è l'unione tra queste due forze, l'amore, vi dicevo, tra queste due eh, espressioni, no? Ecco, che è Da'at. Da'at significa conoscenza. Avete capito? Conoscenza. E quindi la conoscenza ce l'hai, perché se tu ti concentri solo su Binah, avrai un mondo freddo e morto, perché ti concentri solo sull'aspetto razionale della vita. Quindi il tuo mondo non sarà aperto, il tuo mondo percettivo, stiamo parlando della scienza della percezione, della Kabbalah, il tuo mondo percettivo non sarà aperto a novità. Non sarà aperto a il nuovo che entra dentro le tue esperienze di vita. No, tutto, boom, monotono, ripetitivo, razionale e non c'è spazio per niente di nuovo. Vedete? È un eccesso dell'aspetto della, dell razionale. Descrivi tu: non sei aperto a dire non lo so, capito? Non sei aperto a dire è un mistero. Non sei aperto a dire ricevo della conoscenza, ok, ce l'ho, anche se ancora non la descrivo, ma... Sento che ce l'ho, questa conoscenza. Ecco, eh, ne nessun genio in realtà eh, agisce in questa maniera, no? I, i famosi geni anche de della scienza, intendo, eh, hanno questa caratteristica che portano qualcosa di nuovo eh, qui, nelle nostre conoscenze, nella nostra scienza, no? Ogni, ogni scienziato che ha scoperto qualsiasi cosa ha fatto questo passaggio. Da Chokhmà, dove c'è tutto, hai riuscito... Con l'estero, no? L'intelligenza e le idee a portare qualcosa di nuovo, ok? Così fanno gli artisti quando fanno la loro arte in un quadro, in una bella musica, in una canzone, eccetera, eccetera. Sempre questo passaggio d'amore. Naturalmente se tu sei piombato eccessivamente su Chokmah, anche lì non c'è la conoscenza. Perché? Perché diciamo sei un po' invasato da tutto, ma non riesci a descrivere nulla. Quindi è come se tu ricevi tante percezioni, ma non sai quali sono, non sai come sono, non sai a cosa ti servono, non sai organizzarle. Quindi capite, eccesso di Chokmah non c'è questo amore che vi dicevo. Nel cento, c'è cioè Daat, no? Eccesso di Binah uguale, questo amore non è possibile. Quindi questo gioco d'amore, diciamo così, è presente in ogni cosa, in ogni cosa, nella natura, nella creazione, nella percezione, nella coscienza, nella mente, in ogni cosa, continuamente, sempre. Ma la Kabbalah è esattamente la, la scienza che ti eh, permette di eh, avere l'unione con Hashem, cioè l'unione con la tua natura infinita, con l'infinito, ed è esattamente una completa riconquista veramente delle facoltà mentali umane perché dovete capire che non è detto che l'essere umano sia davvero quello che è oggi quello che vediamo oggi anzi addirittura eh, nella tradizione cabalistica viene chiarito abbastanza semplicemente ma direttamente che le, mh, la dam quindi Adam originale, ma anche Adam e Chava, quindi Adamo ed Eva sarebbe in italiano, non erano, non dobbiamo immaginarci esseri umani così come siamo adesso noi, perché prima di tutto erano su un altro piano, erano nel famoso Ganeden, quindi erano su un altro livello della realtà e viene tranquillamente detto che Adam era in grado di andare da un punto all'altro dell'universo con un battito di ciglia, non solo, L'essere cioè, umano è colui che Dio eh, gli disse, nomina tutti gli animali, dai un nome a tutti gli animali, a tutte le creature addirittura, no? Eh, nessun angelo, chiamò tutti gli angeli, nessun angelo era capace di dare un nome a, a, alle creature, agli animali, alle piante, a L'essere umano era l'unico, ok? L'essere umano è un essere parlante, eccetera, eccetera. Approfondiremo sicuramente questo argomento, però non eh, in questo incontro. Fatto sta che la famosa caduta, diciamo così, di Adam e Chava dal giardino dell'Eden, in realtà nella Kabbalah è una caduta, sì, ma di minusvalenza mentale. Cioè, sembra che adesso, così come comunque gli scienziati ci stanno spiegando, vedete che è la stessa cosa, l'uomo usa una piccolissima parte del proprio potenziale mentale, del proprio potenziale percettivo. Dicono 10%, non lo so, la percentuale, mi, cioè, per sapere la percentuale devi sapere cosa succede al 100%. Quindi rimanete con la mente aperta, perché non, non si sa cosa succede se le facoltà... È come se l'uomo oggi fosse assopito, fosse addormentato, capito? Fosse spento un po', è rimasto acceso un pochettino, ma non è la sua vera natura. Ora, vi dicevo, tenete la mente aperta, perché... Non si può sapere cosa succede quando davvero si attivano le facoltà mentali, quando davvero si attiva il tuo pieno potenziale percettivo, ok? E questo si attiva quando tu entri in contatto con il Divino sempre di più, sempre di più ad ogni azione e tu inizi quindi a studiare e praticare la santa scienza della Kabbalah. E questo apre le facoltà mentali e... E che succede? Succede che, dicevo, rimanete con la mente aperta, non pretendendo di sapere, perché questo discorso della percentuale, se ci fate caso, ci apre a un ignoto. Vi faccio un esempio. Per esempio, al 10% di utilizzo delle nostre facoltà mentali, e non parlo solo del cervello, perché la facoltà mentale è tutto il corpo, capite? Il corpo è un organo percettivo, completo, tutto il corpo. Eh, bene, quindi tutto il nostro, diciamo... 10% dell'utilizzo, va bene, mettiamo che adesso è così, come diciamo, come vediamo noi, no? Metti che uno va al 15% di utilizzo delle facoltà percettive. Che cosa succede? Avete capito cosa intendo? Non si sa. Cioè, potrebbe anche cambiare tutto quanto. Mi sono spiegato? Cioè, avendo la facoltà percettiva diversa, potrebbe in un attimo cambiare completamente la realtà. Cambiare tutto il pianeta praticamente, cambiare completamente il mondo, che uno... ma non che uno, il, il mondo veramente cambia completamente, perché il mondo è un risultato percettivo. Questo penarello non esiste da nessuna parte, capite? Esiste soltanto in me. Vi lascio riflettere su questo inizio. Conoscendo quindi che la Kabbalah, a me mi piace molto che voi capiate che la Kabbalah, così come la magia, non hanno niente a che fare con... L'aspetto, diciamo così, religioso. Non, allora, non esiste credere in Dio, ok? Ne parleremo magari. Non dovete credere in Dio, convertirvi in Dio, o, o aspettate, c'è cioè, un'altra, avere fede, forse, cioè, in Dio. Ma nei miei sogni non serve a nulla, non serve a nulla credere in Dio. Uno sa che Dio c'è, punto lo sai non è che ci credi è una cosa che tu percepisci completamente e di questo ne parleremo un'altra volta magari così adesso andiamo nel nostro argomento di questo incontro però ricordatevi non è credere in dio è percepire punto quindi se io proprio non percepisco eccetera eccetera è perché non ho capito arriveremo a un punto in cui l'umanità intera avrà di colpo l'evidenza che dio c'è <ride> Ripeto, non un creatore da qualche parte lì come un omino che arriva e ti punisce, non è nemmeno per idea. Ma dovete capire che l'esistenza stessa di Dio, l'esistenza del creatore, l'esistenza dell'infinito, eccetera, non è una cosa in cui credere. È una cosa che è sicuro che c'è. Mm, non è una cosa in cui uno deve sforzarsi a credere. Detto questo... Le domande che poi l'umanità avrà saranno differenti. Ma la percezione che esiste il Creatore, la percezione che esiste Dio, che esiste Hashem in ogni cosa, ci sarà. E sarà evidente per tutti quanti. Proprio perché è un risveglio percettivo. Non è un qualcosa di religioso in cui credere. È un risveglio percettivo. E vedrete che il risveglio percettivo di Dio in ogni cosa vi, boom, vi butta subito fuori da qualsiasi religione. Perché dite, ma il contatto tra me e Dio è intimo, è diretto. Ecco perché, infatti, alcune bellissimi termini, no? Si dice, per esempio, Elohai, oppure Eloheinu. Quindi, non Dio, ma il mio Dio, oppure il nostro Dio. Proprio a intendere che la relazione tra te e Dio è personale, diretta. E questo apre le porte a una meravigliosa bellezza. Ma ricordatevi sempre, l'aspetto è percettivo, non religioso. In questo incontro avevo ho molto piacere di ehm, parlare con voi di un nome divino. Andiamo avanti con la nostra esplorazione dei nomi divini e eh, diciamo così, ora prendo la mia lavagna, e diciamo così ehm, andremo a fondo su questo. Vedrete, rimarrete sorpresi di, di tante cose. E questo è frutto, naturalmente, di miei studi, eh, sia tradizionali proprio sulla Kabbalah, sia di miei studi eh, al riguardo, ecco, un pochino più magari moderni, ecco, nel senso che questo ehm, è un'elaborazione, ecco, di, al di alcuni miei studi, così come, insomma, in questa rubrica è così. Allora, il nome che andiamo a vedere, eccolo qua, mi sposto un secondo, è esattamente questo qua, Ok? Eh, non vi spaventate, ovviamente, dalla lingua, eccetera, eccetera. Il nome è A, vedete, alef Gimel, Lamed, alef, cioè Agla. Le pronunce sono differenti, naturalmente, magari parleremo un attimo anche, anche di quello, ok? Ehm, però, fondamentalmente, già si vede che è un nome di quattro lettere. E... Vi dico subito in partenza che, per quanto, diciamo, ne sappiamo, magari, in, di cui se ne parla, ecco, oggi, nei testi, oppure anche nei video che si possono trovare, eccetera, eccetera, Agalà è un nome divino che ha uno scopo molto preciso nella protezione. Nella protezione, eh, protezione, diciamo così, quasi del fuoco, protezione di eh, Gevura e anche di allontanamento dei nemici ma questa è soltanto la superficie di quello che stiamo per vedere. In iniziamo a indagare insieme questo nome con molta semplicità allora la prima parte che andiamo a vedere è, è questa qua, va bene? Soltanto questa piccola parte qua che vi ho messo e uh, diciamo partiamo dalle lettere che si vedono Mm, a Gla. Ok. Quindi vedete, ve l'ho separati: a Gla perché? Perché Gala, se si osserva, ha un suo significato in realtà, cioè, vi ho preso per esempio, vedete, Daniel 2:22. Eh, però ci sono anche altre cose, sempre nel libro di Daniel. E ora ve lo leggo di qua: dice, vi, vi leggo un attimo il verso. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce, sta parlando di Dio, no? conosce ciò che è nell'oscurità e la luce dimora in Lui. Ora, questo qua, naturalmente è scritto in aramaico, provo a leggervelo, anche se non è ebraico. Allora, hu, gale, amikata usaterata, quindi hu, egli, gale, eccolo, vedete? G-L-A, gale la a, a volte si legge anche e eccetera ok quindi vedete u tale quindi egli svela va bene svela rivela mostra ok lo svela amica quindi eh, cose eh, profonde u satra ta e anche segrete ok e anche i segreti le, le cose che sono più profondi e segreti quindi capite che questo qui è un nome che ha che già subito già subito vederlo ti dice guarda che qui c'è un... che questo nome riesce a svelare, a, a, rive, a rivelare, insomma io dico svelare e rivelare alla stessa modo, ok? Allo stesso significato. Comunque ti, ti mostra, ok? Ti svela. Eh, il segreto di che cosa? Dell'Alef. Cioè il segreto di Dio. Oppure il segreto dell'Alef, va bene? L'Alef... È il numero uno, è la prima lettera, ed è proprio la lettera legata al, a, al divino, ok? A Dio stesso. Um, questo è il discorso. La parola segreto, naturalmente vi metto qua, la parola segreto è sod, ok? E uh, come Gematria ha 70. Okay? abbiamo 4, abbiamo 6 e abbiamo 60, in tutto fa 70, va bene? Sod. Detto questo, quindi la prima cosa, vedendo soltanto il nome, eh, senza andare troppo nelle, nelle filosofie, scusatemi per il riflesso della luce, ma insomma avrete, avrete pazienza sicuramente, la seconda cosa che si osserva, quindi la prima cosa che si osserva è il suo, cioè che c'è un significato dentro questo nome, ok? Non è a caso, c'è un significato, il significato di svelare qualcosa, svelare un segreto, eh, perché cose nascoste, è profonde e nascoste, va bene? Ciò che è nell'oscurità. E il segreto di chi? Di Dio. Oppure il segreto dell'Alef. Ehm, la seconda cosa, che vedete vi ho aperto una seconda finestrella, diciamo così, sono proprio le due Alef. Perché dice il segreto dell'Alef. Allora andiamo a vedere le due, e infatti, vedete, ci sono proprio due Alef nel nome. Mi ne seguite? Non so se, se, se riuscite a capire. Quindi, le due Alef si connettono esattamente alle due Alef iniziali e finali che vediamo l'altra volta, cioè il nome divino di Keter, la prima, ok? La primissima Sefira e l'ultima di Malchut, che eccolo qua. M. Malchut, va bene? Quindi, ora sentirete delle pronunce un po' differenti in questo video perché i nomi divini non si pronunciano se non ce n'è necessità, se non ce n'è davvero uno scopo e i nomi divini che io già ho pronunciato nel video precedente adesso non li pronuncerò come vanno pronunciati, va bene? Quindi qua abbiamo per esempio Echie che è il nome divino di Keter e qui abbiamo Ammonai, che è il nome divino di Malchut, va bene? Abituatevi un attimo anche a questo linguaggio qua. Quindi abbiamo visto due A, che sono queste qua, e sarebbero l'inizio, cioè l'esistenza, e boom, la creazione finale, Malchut, va bene? Quindi è un nome divino che rappresenta eh, e prende, diciamo così, tutto quanto, tutto quanto tutte e dieci le sefirot, tutto, quindi il processo della creazione. Detto questo, guardiamo direttamente adesso i suoi numeri. I suoi numeri sono: vedete, ve l'ho scritti, 1, 3, ghimel 3, poi 30 e poi 1. Uh, In tutto fa 35, avete visto, e 35, uh, 3 tre più 5, vedete, possiamo dire 8 diciamo 35, però anche se uno fa la riduzione diventa 8 così come 8 diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cioè se il 30 diventa per esempio semplicemente 3 quindi facciamo la riduzione, riduciamo tutte le cifre a numeri minori di 9 cioè minori, eh, minori uguali di 9, minori di 10, va bene? da 1 a 9 quindi il 30, 3 più 0, avete capito? Fa 3 quindi vedete che 1 più 3 più 3 più 1 fa 8, anche questo qua. Dobbiamo capirci riferito alle lettere, ai poteri che stiamo contattando con questo nome. Quindi, a partire dalla Aleph e abbiamo visto, la Aleph è il primo principio. Questa Aleph qui sarà l'ultimo, va bene? Questo l'abbiamo visto. Nel mezzo abbiamo una lettera che l'abbiamo già vista in uno dei miei video, però ve lo ridico, Gimel, va bene? Allora, Gimel, aspetta, non so se la vedete, sì, Gimel è eh, una lettera che ci dice tanto. Eh, nel Talmud viene detto che è come un, un uomo con il piede leggermente sollevato, no? a indicare proprio il ricco che dona al povero. Quindi poi mh, ci sono alcune parole, Gamal, ad esempio, che è il cammello, eh, abbiamo questo senso del dare e ricevere, questo senso di colui che è grande, che si estende, Gadol, capito? Gadol vuol dire proprio grande, eh, ma non solo, abbiamo naturalmente anche tutti i poteri e significati del numero 3, perché è il numero di questa lettera. Numero 3, basti pensare per esempio nel Coelet a 412, ve l'avevo segnato, che sarebbe l'ecclesiaste le, le ecclesia, in italiano. La corda a tre capi non si distaccherà facilmente, libro attribuito a Salomone. Quindi capite, 3 naturalmente rappresenta proprio... Ehm, tutto, tutto l'insieme delle forze. Tanto che anche nello Zoar stesso c'è scritto che ogni tipo di forza ha, ha tre componenti. Quindi, per esempio, inizio, sviluppo, fine, capo, coda, parte centrale, eccetera, eccetera. Tre componenti. E poi pensate solo alla qualità più, quindi la qualità positiva di ogni cosa, la qualità meno, quindi negativa di ogni cosa, e la qualità neutrale nel mezzo questo qui è il numero 3 capito il numero 3 è la base di ogni tipo uh, di creazione e, tra l'altro qui vedete ci sono ben 2 3 quindi 3 in basso il semplicemente 3 e poi 30 quindi gli hai dato 10 in più l'hai elevato al piano superiore 30 va bene c'è sempre questo concetto qua tra Vedete? Piano superiore, piano... tipo come in alto, così in basso, va bene? È sempre lo stesso concetto anche addirittura tra il 3 e il 30. Quindi, infatti, non deve sorprendere che, per quello che abbiamo appena detto, G, eh, Gimel, è anche la, la parola che inizia, per esempio, con Geshe, che significa ponte. Ponte. Il ponte tra cosa? da due polarità. Ed è vero che questo si trova in tutto l'universo, in ogni cosa dell'universo, va bene? Fondamentalmente, quindi, vediamo che con questa lettera, ok, il principio divino riesce a, ora vi dico, nutrire ogni aspetto della creazione. Nutrire perché ehm, Gimel vuol dire anche Gamol, cioè anche la prima lettera di Gamol, e Gamol significa proprio nutrire qualcosa fino a quando è maturo. Quindi nutrire fino a completamento. Anche per i bambini, ad esempio, fino allo svezzamento, eccetera, eccetera, c'è questa parola qui, no? Che è eh, Gamol, eh, vi dicevo. Quindi, capite, queste sono sfumature che se vogliamo capire cosa è questo nome divino, dobbiamo tutte tenerle in considerazione. Quindi, eh, la Lamed, ve lo faccio molto breve, la Lamed è semplicemente un'espansione, un'estensione di qualcos'altro, capito? Un'estensione di qualcosa. Uh, quindi, in questo caso, di che cosa? Del, di questo che stiamo dicendo, cioè il nutrimento di tutto l'universo. Quindi Dio, uh, il nutrimento, e anche l'espansione di questo nutrimento fino al più uh, concreto, il più materiale aspetto di, di tutta la creazione. In questo... Avete capito? Quindi si inizia a vedere, a, a dargli un senso, si inizia a capirci qualcosa. Detto questo, dovete capire che l'amed... Allora, um, abbiamo visto, guardate bene, eh, qui abbiamo 3 gimel, 30 l'amed. Io vi ho detto che sono la stessa cosa, cioè che questo qui è 3, quindi sul primo piano. Nel piano superiore gli devi dare 10, 30, ok? E sono la stessa cosa. Lamed, tra l'altro, questa qua. Dove uh, ve lo scrivo? Ve lo scrivo qua, guarda, abbiate voi comprensione. Lamed, e poi vi ci scrivo 12 perché l'Amed è esattamente la dodicesima lettera dell'alfabeto, per esempio, no? Quanto fa 2 più 1? 3. Vedete? È una conferma. È, una, è proprio come un'indagine scientifica, dobbiamo avere delle conferme, perché altrimenti è tutto campato in aria, no? È una conferma, quindi di nuovo il numero 3, il numero 3, avete capito? Quindi eh, abbiamo fatto la prima finestra, abbiamo fatto questa finestra qua, ora c'è l'ultima, la terza finestra, ed è un nome divino particolare che chi segue i miei video ha già incontrato. Questo nome qui è, vedete, Aleph, Lamed, Dalet... Ed è il decimo il decimo nome uh, dei 72 nomi, Beh, ne abbiamo parlato a In Shemot. Sinceramente vuol dire 72 nomi, sinceramente io vi invito a vedere questo video, cercate su YouTube Ekyu e poi cercate Elad e basta, oppure cercate Malocchio, insomma, perché è un nome di fortissima protezione, di fortissima difesa e che veramente è in grado di eliminare Ainara e anche altri attacchi magici, psichici, e... appunto un po' lo stesso concetto di Agala, cioè è in grado di eliminare veramente i nemici, qualcosa che vi uh, fa del male a livello anche proprio energetico, a livello psichico. Questo nome qua, questo nome divino. E in questo video io parlo in un'ora spiegandovi anche come si applica e dandovi delle istruzioni pratiche. Ma cosa che ci interessa a noi? Perché vi sto mettendo questo nome qua? Beh, semplicemente perché la sua Gematria è 35. Ecco, vedete? Uh, 35, abbiamo l'amed che è 30, abbiamo aleph che è 1, abbiamo daled che è 4, va bene? 35, e uh, quindi abbiamo detto che il, segre oh, il, il segreto che sta dentro a questo nome, ok? A galà è proprio questo qua. Elad uh, perché è sempre 35, e perché dico che è il suo segreto? Perché 35 che è lui, va bene, lo uniamo a 35, va bene, e ci fa 70, esattamente la stessa, la stessa numerologia, la stessa gematria di Sod, cioè segreto, va bene? Questo è il senso. Uh, vi parlavo del, uh, del malocchio, cioè dell'Ain Ara, 70 è proprio la Ain, ecco qua, che è una lettera ebraica, Ain, e Ain è esattamente uh, la lettera che rappresenta l'occhio, esattamente. <ride> Quindi ci sono un po', vedete, di, di, di cose interessantissime e abbiamo visto un po' uh, il nome nella creazione, eccetera, eccetera, ma vedete nasconde veramente dei segreti. E alla fine di questo video è mio piacere lasciarvi una uh, pratica veramente molto potente, cabalistica, da fare piano piano, insomma poi vi spiego, però è una pratica che veramente va a combinare questi due nomi qua e va a purificarvi completamente da ogni tipo di magnetismo ostile. È una purificazione molto potente, eh, sempre è una pratica divina, quindi va fatta in una certa maniera, però eh, non è superficiale, è molto molto forte. E lo vedrete, unisce esattamente questi due nomi qua, perché uno è il segreto dell'altro, va bene? Eh, detto questo... Co cosa vi posso dire ancora uh, prima di proseguire? Um, eliminiamo qualcosa, eliminiamo per esempio questa parte qua, tanto l'avete capito il numero 3, va bene? Abbiamo messo dei numeri, no? Il numero 3, abbiamo visto il numero 35, abbiamo visto il numero 8, va bene? Abbiamo visto un po' di cose, vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Quindi anche questo qui l'abbiamo visto, va bene, ci metto l'asterisco. Tutte e tre le finestrelle l'abbiamo viste. Però una cosa interessante quindi ora pro provo a scrivere con quest'altro che magari vedete meglio, è nero. Eh, L'altra volta vi ricordate che abbiamo fatto un po' il discorso. Abbiamo, abbiamo visto uh, appunto Echie. Ecco, ci vedete? Sì, penso di sì. Abbiamo visto Echie, che era 44. Va bene? Allora, attenzione, questo non è il, il valore numerico normale, diciamo così, di e chi è. Ma vi ricordate quel discorso dei triangoli, ok? Quindi è un nome completamente aperto a forma di triangolo, cioè eh, sarebbe in questo caso Aleph più Aleph più Hei più Aleph più Hei più Yod più Aleph più, più, più, più, più, più, più Hei più Yod più Hei. Avete capito? Questo vi ricordate dall'altro video. E ci dava un certo numero, 44. Eh, poi ovviamente qui avevamo anche il... Vi ricordate? Il... Lo Scema Vaia, cioè il nome di Dio impronunciabile di Tifferet eh, che faceva da mm, trasformatore tra il non manifesto e il manifesto. Comunque sia, mettiamolo... Io lo scrivo in caratteri normali in modo che non utilizzo comunque la lingua sacra per questo, lo scema vai. Abbiamo visto, aperto sempre a triangolo, era 72, va bene? Guardiamo un po' se ci danno indicazioni eh, sul nostro Aggalan. L'ultimo nome ovviamente era Monai, ecco qua, e questo qua ci dava 126. Vi ricordate? Queste sono tutte cose che abbiamo già visto. Ecco qua, vedete? E tutto questo ci dà un, un certo numero, 242. Ecco qua. 242, vedete? Ecco qua. Questo numero ci deve assolutamente dare delle indicazioni. Perché? Perché... Mm, perché stiamo parlando dell'intera manifestazione, cioè stiamo parlando di tutto il flusso, vi ricordate, tutto il flusso che va da ekie a amonai. Quindi stiamo parlando di tutta l'esistenza e di come funziona l'esistenza, di come funziona la manifestazione. Quindi sommando i tre valori, 2, 4, 2 ci dà e questo ci deve dare qualcosa, ci deve dare un'indicazione, perché se abbiamo visto che comunque il nostro aggala è... Anch'esso rappresentante dell'intera creazione, dal primo Aleph all'ultimo Aleph, mi seguite? Allora, se io prendo davvero dal primo Aleph all'ultimo Aleph, mi seguite? Devo avere delle informazioni che mi riguardano proprio lui. L'informazione è questa, 242-242, ed è esattamente la gematica di un uh, bellissimo nome divino che è L.G. El Gibor, quindi El Gibor, vedete? E' Gimel, Bet, Vav, Resh. Si legge, io penso che si legga bene. Poi, insomma, voi scriverete gli appunti meglio di me, sicuramente. Ma El Gibor eh, ci dà tanta cose, in realtà. Perché El Gibor è, anzitutto, esattamente quello che dicevamo, e cioè il numero 3. Perché dico che El Gibor è il numero 3? Perché El, il primo, El, è il nome divino di chesed è il nome divino della misericordia, ok? Misericordia, El, amore, completo, dare senza interessi, El. Gibor significa esattamente potere, significa potere, Gibor. E quindi è un nome di Gevurah, capite? È di là, non è Chesed. Chesed e Gevurah sono ai due uh, poli. Vedete? Quindi dico tre perché abbiamo uno, due e il tre nel mezzo. Qui non è numerico, è il senso, cioè il senso della misericordia, il senso del potere inteso come rigore anche, no? qualcosa, boom, di rigore, e insieme sono quelle due forze di cui si parlava sempre, più, meno, neutro, va bene? Naturalmente, altro numero che possiamo apprezzare da qui è sempre il nostro numero 8. Perché numero 8? Perché 242, 2 più 4 fa 6, più 2 fa 8, va bene? Siamo ancora lì, 8, 8, va bene? Ed ecco perché vi dicevo che questo, il flusso della manifestazione, ci darà informazioni per indagare oggi il nostro Agalara. Quindi vedete come già da qui <ride> tutto ha un suo senso, ha veramente eh, una sua bellezza indiscutibile. Ma noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qua. Noi andiamo avanti. Adesso vi indico la tradizionale corrispondenza, la tradiz come vi dicevo, no? tradizionalmente è un nome di regore, è un nome per i nemici, eccetera, eccetera. Però vedete, c'è molto di più, <ride> capito? Eh, ci sono, c'è molto di più. E tradizionalmente è un notaricon, cioè una specie di, un acronimo, ecco, forse si direbbe, eh, un resciette voto, cioè le iniziali, ecco, ecco, di questa frase. ATA GIBOR LE OLAM ADONAI mm? Vedete? A, G, L, A Non c'è cosa più semplice, va bene? Questo è quello che troverete un po' ovunque A, G, L, A Chiaro? Ehm... Che c'è da dire qui? Nulla, però vedete? Curiosità Abbiamo GIBOR Vedete? Non è un caso Abbiamo il nostro gibor, ed è esattamente quello che noi avevamo già scoperto da soli, senza acronimo, senza notari con nulla. Mm? Interessante. Ovviamente adesso si va nelle cose ancora più interessanti, perché? Il valore numerico che quasi nessuno guarda invece è importante, perché se noi sappiamo per tradizione che questa, no, questo nome divino deriva dalle iniziali di una frase, vuol dire che i saggi ci dicevano, vai in quella frase perché lì ci stanno i segreti di questo nome. Questa frase ovviamente significa, non ve l'ho detto, tu sei il potere. Leolam vuol dire in ogni universo. Amonai. Quindi è un nome... Fondamentalmente vi dico com'è che funzionano il discorso del, delle forze che muove. È un nome che davvero protegge ed elimina i nemici perché mette tutto sotto il dominio di Hashem. Cioè, se c'è un problema, se c'è qualcuno che ti attacca magari, no? Se questa situazione la metti sotto il dominio del principio divino, immediatamente niente può nulla contro Dio. Avete capito com'è che funziona? Più o meno. Prendiamo qualche, a, a, a qualche verso ancora ehm, della Torah. Perché? Perché noi adesso abbiamo un valore, ed è un valore molto molto importante. 8, 5, 8. Chiaramente, non è un caso che ci sono 8, 8, e noi 8 l'abbiamo già visto, avete capito? Sempre sono conferme, perché il metodo è scientifico. Se tu non trovi conferme, è, come, è quasi un'espressione matematica. Se tu non trovi conferme, stai... Capito? Uh, filosofeggiando più che investigando la realtà. Allora, qua abbiamo un esempio di Bereshit 1.14. Bereshit vuole dire Genesi, va bene. Ve lo leggo che mi sono scritto, allora, la, uh, sì, che, che fece praticamente il momento in cui Dio creò la luce nel firmamento per dividere tra il giorno e la notte. Mm? E mise... Uh, cioè, che la, sì, la luce nel firmamento per dividere tre giorni e la notte e che questi siano segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Va bene? Questo è in italiano. Quello che vi ho messo, che poi ha valore 858, è esattamente questo discorso dei segni. vehayu leotot. le otot. Va bene? Che siano dei segni, ok? Vehayu leotot. le otot. E questa cosa qui, dei segni, che marcano... Eh, diciamo, qui dice proprio i giorni, eh, le stagioni e gli anni, sono segni del tempo, mi seguite? E quindi naturalmente si ritorna a questo discorso che vi avevo detto all'inizio, se vi ricordate, del passato dall'eternità al tempo, quindi Bina. Vi ricordate all'inizio? Bene. Ma non solo, si ritorna a tutto, perché si ritorna anche a questo più meno neutro, perché... Perché 858 sta parlando di segni nel firmamento che determinano i tempi, le stagioni, i giorni e gli anni, e 858 è anche il valore numerico della somma di due parole, Shemesh e Yerreak, cioè del sole e della luna. E quindi vediamo il numero 3. Le due polarità dell'esistenza, più meno neutro vi ricordate? sempre il solito discorso sole, luna e un mezzo di contatto tra i due un mediatore di contatto e questo è il 3 capito cosa è? A Galà è tutto ciò e non solo naturalmente perché 858 8 più 8 16 ehm, più 5 21 ok? 21 e cioè 3 ci siamo spiegati? Cioè, mh, stiamo davvero andando avanti con la nostra indagine. Ora, dovete capire una cosa però, perché se io non ve lo dico, si va avanti, ma no, no, no, non vi è modo poi di, di, di saperlo. Nella Kabbalah, sole e luna, seguendo gli insegnamenti dello Zohar prima di tutto, ma nella Kabbalah in generale non sono quelli che vedete nel cielo, il sole e la luna, ma sono molto di più. Quindi questo sole e luna di cui ci sta parlando 858, cioè a Galà, non so, e cioè il primo Aleph e il secondo Aleph, vedete? Sono sole e luna, però nella Kabbalah, per eh, il sole e la luna sono tutto quanto, non sono due corpi in cielo il sole è la luce diretta di Dio, la luna è la luce riflessa del creatore, quindi la luce diretta avviene, eh, poi nella Kabbalah tutto dipende dal tuo recipiente, si chiama Keli, dal tuo recipiente per riuscire a ricevere le benedizioni divine, per riuscire a eh, ricevere eh, la luce divina, le benedizioni divine. Praticamente quando ti accadono delle cose brutte, a volte molto anche improvvise, eccetera, eccetera, si dice che nella tua vita c'è più un momento di, che, di giudizio divino invece che di misericordia divina. Siamo sempre tra Chesed e, vi ricordate, Gevurah. Gevurah è giudizio, Chesed è la misericordia. Tra l'altro, scusate, non vi ho detto una cosa che mi viene in mente adesso, eh, abbiamo parlato di Gibor, il potere, abbiamo visto Gevura, sempre G, G, G, G, G e in realtà Gesed, c'è anche un altro nome che è Gedula, Gedula, è un nome addirittura anche un po' più antico, sempre di Gesed, quindi si G, G, G, e quindi sempre siamo nella danza d'amore tra i due poli, Gevura e Gedula, sentite la parola Gedula, ok? Bene, questo ve lo volevo dire, almeno per completezza anche del video, ma torniamo un attimo a noi. Il sole è la luce diretta di Dio, quindi a volte quando ti accadono delle cose scioccanti, delle cose brutte, è perché ti arriva la luce diretta del creatore. E la luce diretta del, di, di divina, se tu non hai un recipiente eh, santificato abbastanza, per riceverla si manifesta come distruzione, molto spesso, capite? Molto spesso episodi di distruzione sono la luce diretta di Dio, senza, capito, una mitigazione alla tua portata, capite cosa voglio dire? Mentre invece l'altro, la luna, è il contrario, è la luce è riflessa, quindi sì, è chiaro, la luce divina arriva continuamente, però ti arriva esattamente per quanto tu puoi ehm, riceverla. E questo porta che le cose vadano molto bene, che, che le benedizioni tu le vedi nella tua vita, le vedi in ogni cosa, capito? Però a volte è curioso questo discorso, perché a volte ci sono episodi di distruzione, eccetera, eccetera, e uno dice, guarda, mi vanno tutte male, c'è qualche problema. In realtà è perché ti sta arrivando la luce divina in una maniera diretta. Questo è anche un altro concetto di cui sicuramente... Insomma, eh, non possiamo parlare in questo video, però Beserata Hashem ne parleremo in un altro video, va bene? Però c'era anche un po' questo discorso. Fatto sta che il sole rappresenta la luce diretta divina e che naturalmente se una persona ha un recipiente anche lì, sufficientemente per riceverla diventa una fonte enorme di santità e anche di profezia ma se altrimenti diventa un episodio di distruzione un evento di distruzione nella tua vita e invece la luna rappresenta tutto quello che è la luce divina però appunto come vi spiegavo riflessa E anche tutta la leggenda tutte le storie del re e della regina sempre qua stiamo parlando di questo il re e della regina ok Dio e la Shekhinah la regina ok la presenza divina, infatti si dice proprio Dio e la shekinah, perché eh, c'è la luce divina diretta, c'è Dio, però poi c'è la shekinah che mitiga la luce divina, capito? Facendotela arrivare per la tua portata in questo momento, per le tue capacità percettive di questo momento. E quindi abbiamo anche la danza eh, tra tiferet, quindi questo qui, e malchut, quindi tiferet è la luce che dà, dante diciamo, che dà, donante, e ma il Malchut è, qui vedete, la luna, eh sì perché è la luce ricevente, cioè è ciò che riceve questa luce, va bene? E così via, quindi eh, questa è, è la bellezza del sole e la luna eh, nello Zohar e, e nella Kabbalah, va bene? Andiamo avanti con la nostra indagine nel nostro numero, comunque. Non ci perdiamo, 858. Però vedete? Quindi questa qui è anche la danza del re e della regina. Abbiamo parlato di questa danza d'amore fin dal primo momento, fin dai primi minuti di questo video. Allora, passiamo a valori diversi. Per esempio, 858 ok? si trova nella sequenza del pi greco. Nella sequenza del pi greco, quindi 3,14,159, eccetera, eccetera, eccetera, a un certo punto si trova 8,5,8. Mm? Quando? Nella mille e sedicesima posizione, ok? Quindi questa qui, questa qui, ok? È la mille e sedicesima posizione. 6 più 1 più 1, 8 Avete capito o no? Ma andiamo avanti. Questa posizione quindi, sto dicendo che a galà si trova dentro il pi greco, esattamente in questa posizione. Questa posizione 858, come potete osservare, è preceduta da un altro codice e seguita da un altro ancora. Analizziamolo insieme. È preceduta da 6, 5, 4. 654 è esattamente la Gematria, vedete, 654 di Madim, e cioè di Marte. Ecco perché vi dicevo che i cabalisti, senza spiegare neanche il perché, però questo nome è un nome associato a Marte anche. E quindi la Gevura, il potere, Gibor di nuovo, <ride> il potere Gevura eh, di cosa? Di, eh, Ghibor vuol dire potere, vi ricordate? Il potere di cosa? Anche di distruggere, allontanare, spazzar via i tuoi nemici, ok? E quindi anche di protezione. Quindi certamente sì, Marte, ci sta dicendo questo, questo discorso qua, ci sta dicendo che Marte è eh, influenza, capito? Il nostro eh, nome, o comunque sia, è un codice, è un codice che è presente. L'altro, 632, è interessante anche quello, molto interessante, perché anche questo ci dà idea di cosa serve a Galà. 632, ve l'ho trovato, è in Daniele 1 1,7, guardiamo sì, se ve l'ho scritto, um, no, non lo trovo, però insomma non importa, ve lo dico in breve, allora, vedete, Belteshazzar, chi è Belteshazzar? Uno dice, boh, e eh, che roba è, no? Ecco, è un nome che viene dato al profeta Daniel, appunto, quando erano eh, schiavi di Nebuchadnezzar, eh, il, che sarebbe il nostro um, Nabuc Nabucodonosor, credo, qualcosa del genere, e quindi Nebuchadnezzar li... li um, li fece schiavi, ecco, a Babilonia, e dette dei nuovi nomi, capito? Ah, al profeta Daniel e anche agli altri che erano con lui. A lui gli dette esattamente questo nome qua, Belteshazzar. E, e um, il significato, ecco, in lingua accadica, significa proprio proteggi... Ora, io qui vi ho messo proteggi la sua vita. In realtà non è che c'è la parola vita, però, per esempio, Bel, capito? Uh, Bel è qualcosa legato anche a un principe Quindi potrebbe essere anche proteggi eh, il principe Capito? Proteggi questo principe eh, Tanto che era anche considerato una divinità um, Insomma tra, tra i popoli che adoravano anche No, E poi eh, sha, sha, ecco qua, Shazar ecco, Proteggi lui Capito? Eh, il senso è proprio questo qua Proteggi la sua vita Quindi vedete ci stanno insegnando, basta che uno fa l'indagine e impara a cosa serve questo nome divino. Ecco perché, vi dicevo, nella tradizione è un nome che viene usato con le stesse potenze di Marte, quindi contro i nemici, ma anche proprio per proteggere la tua vita, ok? Abbiamo la dimostrazione di questa cosa qua. E non solo, signori, io vi ho trovato una piccola parentesi, ve la metto, ok? Non vi preoccupate se non capite perfettamente, ma io ve la metto. Allora, siccome dovete capire anche una cosa, noi abbiamo parlato, è vero, ora, ok, protezione, nemici, eccetera, eccetera, ma mica abbiamo detto solo questo. Noi abbiamo visto anche, per esempio, questo discorso qui. Ve lo ricordate questo qui? Questo discorso, cioè che questi cose, che questo, il, il firmamento che siano segni per indicare le stagioni, i tempi e i giorni, vi ricordate? Quindi ci sta dicendo che Agala nasconde anche il segreto del tempo. E il segreto di misurare il tempo. Allora io vi dico, al mondo di oggi, un secondo, ve l'ho scritto, un secondo corrisponde esattamente, e sto parlando dell'orologio atomico: corrisponde a 9 miliardi 192.631.770 cosa? Oscillazioni dell'atomo Celsius 133. Questa è la definizione dell'orologio atomico di un secondo, vi sono spiegato? Allora nel pi greco. Vi sono andata a cercare questo numero qua, se per caso esistesse, all'interno del pi greco. Chissà, no? Esiste, signori. Esattamente questa stringa pari, pari, esiste, questo numero enorme, esiste nel pi greco. Si trova dopo miliardesima posizione, eh, vi dico. Però esiste. Non vi preoccupate, cioè, sono tutte cose che ormai oggi su internet c'è calcola... il calcolatore, mica vado io con la penna, eh. Allora signori, vi dico 3,14 eccetera eccetera e poi arriviamo a questo numero enorme 9192631. Vedete che non, non l'ho inventato, eh? cercate, cercate questa posizione nel pi greco 1770632, cioè è il nostro stesso 632 di qua. Vi sono spiegato? 632. E, e non solo, 632, cioè ci sta dicendo che a galà ti insegna quanto vale un secondo di tempo. E non solo, questo numero da... Um, sia tutto insieme si trova nel pi greco e a questa posizione qua, cioè subito dopo questo numero, si trova 632, non solo... Se io mi venisse in mente di sommare, ok, 9 più 192 più 631 più 770, fa un altro numero, 1602. Ecco, se nel pi greco vado a cercare questo codice, 1602, dopo rio di nuovo 632. E cosa è 632? Se non ci siete arrivati vi ci faccio arrivare adesso. 6 632. 2 Ci siete arrivati o no? Sì, abbiamo visto ovviamente prima, ma ci siete arrivati o no? 632 è 6 più 2, 8. E poi? Cosa è che rimane? 3. <ride> ecco cos'è 632. È quello di cui abbiamo parlato in tutto quanto il nostro incontro di quest'oggi. Adesso carissimi, vediamo se c'è un altro appunto che io volevo mostrarvi, mi sembra che c'è un'altra piccolissima cosa. Sì, un'altra curiosità, ve la scrivo molto volentieri, perché beh, fondamentalmente perché voglio veramente <ride> che gli scienziati si occupino di magia e cabalà. Basta, i tempi delle religioni che ti dicono credi in Dio quando esiste la scienza divina che Dio dà all'uomo Adam quando fuori dal giardino dell'Eden ok minuto, ma non è mai rimasto solo Dio gli ha dato la Kabbalah ascoltatevi bene abbiamo visto vi ricordate questi nostri nomi mettiamo tutto insieme e guardiamo che cosa succede guardiamo, mettiamo tutto insieme perché se vi ricordate, nell'altro video, nella prima lezione, noi abbiamo messo Echie, abbiamo messo lo Shema Vaia, abbiamo messo Amonai e poi abbiamo visto che non tornava, abbiamo visto il nome del potere della natura, Elohim. Vi ricordate? E lì abbiamo visto le meraviglie della manifestazione. Adesso non abbiamo più Elohim, perché abbiamo sempre Keter, Tifferet, Malchut. Bene, il mio invito adesso è per concludere. Vedere che cosa succede al flusso della manifestazione se io aggiungo il nostro nome, Agala, che tra l'altro è anch'esso un nome di quattro lettere, tanto per indicarmi che indica esattamente l'intera manifestazione. Osserviamolo insieme. Allora, e chi è? E chi è? Eccolo qua. Uh, abbiamo detto già chiaramente... 44, va bene? Più. Uh, lo scema vai. Ah, ve l'avevo già messi. Guarda, se vogliamo... Vabbè, comunque. Eh... Si fa un attimo tanto. 72, chiaro? A abbiamo detto 126. Chiaro? E poi, allora, si è detto, l'equazione mettiamoci a e vediamo cosa succede alla manifestazione. Perché è l'ultima prova, no? Abbiamo detto che va dall'inizio alla fine, quindi certo è il nome divino che comprende tutte le sefirote, che mi indica qualcosa della manifestazione. E poi a livello scientifico non avete idea che quali, come dire, evoluzioni ci sarebbero. Allora, signori, aggiungeremo il nostro A. Ah, ah, nuovo numero, 74. Qualcuno di voi dirà, perché 74? Perché ho rifatto il giochino del triangolo, ok? Abbiamo messo la A, abbiamo messo la AG, abbiamo messo la AGL, abbiamo messo la AGLA, quindi 1, 1, 3, 1, 3, 30, 1, 3, 30, 1 va bene? Oh, abbiamo sommato tutto quanto e ovviamente ci fa 74. Ecco perché 74. Signori, abbiamo messo i valori dei nomi divini, li abbiamo messi, vi ho già spiegato all'inizio, non quelli veri, perché quelli veri sarebbero e chi è? 21. Poi il tetragramma, Tonosce Vaia 26. Ammonai, 65. A Galà. 35, ci ho spiegato? Se io però non uso questi numeri, proprio diciamo standard, ma li apro come abbiamo visto, devo aprire anche a Galà. Non è che ci posso mettere 35, non tornerebbe niente, no? Anche a Galà devo metterlo come valore, ovviamente, aperto. Che numero ci dà? 316. Va bene? 316. Allora... 316. Andiamo a vedere due costanti matematiche importantissime. La prima sarà il pi greco, la seconda sarà quello che viene chiamato il numero di eulero o di keplero, dipende un po' da, da momenti. Si parte dal pi greco? Perfetto. 3,14 316. 16, perché è questo qui che cerchiamo, no? 316. Chiaro? Ora, quando è che noi troviamo 316 all'interno della sequenza del pi greco? Alla 237esima posizione. Ve lo scrivo? 237esima. Chiaro? È molto semplice che naturalmente va da sé che 7 più 3, 10, più 2, 12, 1 più 1, 2, 3, quindi sempre abbiamo il numero 3, va bene? Ma c'è di più. 237, guardate un po', cosa, eh, guardate un po che cosa è. E' la lettera GIMEL aperta, lettera per lettera, GIMEL, okay, G, M, L, quindi GIMEL, M, LAMED. Aperta la lettera GIMEL ci dà esattamente 237. Avete capito? E quindi ritorniamo esattamente a quello di cui abbiamo parlato in tutto il nostro incontro. Mm? Vi dicevo, però, che voglio usare anche ancora di più, andando a osservare un'altra costante importantissima anche per il decadimento eh, nucleare, ma usata anche, anche nei movimenti di finanza, nei movimenti macroeconomici. I... Ma vedrete che ci sono anche altre applicazioni che uno potrebbe fare: ma dunque, il numero di Eulero, eh, allora Partiamo, 2 virgola, anche questa è una costante matematica, eh? non è che eh, si calcola eh, numero trascendente, eh, irrazionale, non è esprimibile sotto forma di frazione. Allora, 2 virgola 718, 0, 6, 2, 0, 6, 2, 6, 1, 3. Quindi, eccoci ben ritrovati, ho dovuto interrompere il video perché eh, sono stato impegnato, mi hanno suonato il campanello, ho dovuto fare altre cose e quindi adesso eh, è passato un giorno, poi nel frattempo ho usato la lavagna per fare delle lezioni ai, ai miei studenti, quindi insomma ho riscritto un po'. Eh, quello che ci eravamo detti, non vi spaventate se magari alcune piccolezze sono un po' differenti però ci tenevo a concludere questo video anche ehm, come stavamo già eh, indagando ecco con il numero di Neplero di Eulero perché è molto davvero molto interessante allora noi eravamo rimasti, vi ricordate, abbiamo visto il nome Agalà Abbiamo visto 316 come numero molto importante perché ci indica esattamente la manifestazione tutta da Keter a Malchut. Se inseriamo in questo flusso, Keter uh, Tiferet Malchut, questo flusso delle sefirot centrali, uh, se aggiungiamo in questo flusso della manifestazione a Galà, ci, ci eravamo domandati cosa succede. Succede 316, e cioè... Che, che... Abbiamo visto il 316 nel pi greco ad esempio E abbiamo visto che 316 si trova ovviamente come codice proprio 316 nel pi greco Ma non in una posizione casuale Alla 237 posizione vi ricordate eh, A parte che tutto questo rifà 3 e ci riporta a, ad alcuni valori Che noi avevamo già visto Anche 858 vi ricordate questo l'abbiamo visto proprio Uh, agli inizi del nostro video e, um, e, sì, 8 5 8 che abbiamo l'8 vedete ci sono due otti poi 8 più 8 16 più 5 fa 21 2 più 1 fa 3 quindi 8 3 vi ricordate abbiamo visto tutto questo discorso 237 posizione, abbiamo visto, non era casuale, ma era esattamente la nostra lettera di indagine, fin dall'inizio. Vedere cosa fa Gimel alla creazione, qual è il potere di Agala. Questo, il potere della Gimel, cioè il potere, vedete, della lettera Gimel aperta. Questa qui, Gimel, Mem, Lamed, Gimel, g -m l ok? Ho fatto queste tre e ci dà 237, ok? 237 che come vedete è esattamente eh, questo, eh, 7 più 3 eh, fa 10, più 2 fa eh, 12 e 12 si sommano le cifre fa 3 e quindi eravamo tornati, vi ricordate, a, uh, a, al nostro discorso, come vedete, alla nostra indagine. Eravamo però rimasti uh, a cercare tutto nel numero di Eulero, perché ci mostra una cosa ulteriore per concludere eh, la nostra indagine, ma che vi interesserà moltissimo. Ehm, il numero di Eulero, se noi lo mettiamo 2,718, puntini, puntini, puntini, poi abbiamo finalmente il nostro numero, che uh, alla 300, cioè noi dobbiamo capire cosa c'è alla 316 posizione? Abbiamo questo numero qua, vedete dal 2, questo, dal numero 2 in poi. Questo ci interessa molto perché non è un numero casuale. 2 6 1 3, è un interlacciamento, incrocio tra due grandissimi valori. Cioè il 26, ok? 26 l'abbiamo già visto, ovviamente, ed è esattamente il numero uh, gematrico del nome di Dio. Quindi yod che okay, vav che. Okay. Ve lo scrivo con i caratteri nostri in modo da non usare l'alfabeto sacro. 613, vedete, per questo vi dicevo si incrocia, si interlacciano. 613 si interlaccia, 613 613 è il numero importantissimo nella tradizione ebraica e nella tradizione cabalistica, il numero delle mitzvot, mitzvot. Ora, qui si apre un mondo, si apre veramente un altro capitolo dell'insegnamento e noi non riusciamo in questo video a parlare in un modo approfondito, ma cosa sono le mitzvot? Eh, Bezerat Hashem riusciremo davvero a far luce su questo, perché le Mitzvot oggi vengono chiamate anche comandamenti, no? Eh, qualcosa del genere, quando invece mm -hmm, la parola comandamento non ci dà tante informazioni. Le Mitzvot sono, eh, ad esempio, tre, eh, 300, eh, se, ah, 613, non so se avete notato, ma casualmente 613 è sempre il nostro 316, con i numeri incrociati, ok? In realtà è una temura, è una permutazione. E come vedete 6, 1, 3, è vero? Bene, ecco perché ci aspettavamo comunque di trovare un incrocio tra due numeri, un incrocio non casuale, visto che al, al centro c'è il numero 6, 6, vedete, 6, e 6 vuol dire 3, ok? Più 3, ed è esattamente... Questo 3 più 3 che avevamo visto, cioè prendi 3 in un piano, per esempio in basso, ma anche prendi 3 nell'altro piano, per esempio in alto. Vi ricordate? Abbiamo visto un po' l'accezione spirituale del 3 e 30, che sono lo stesso numero ma su due piani diversi. Ed ecco che 3 3 lo troviamo nel nostro 6 di incrocio. Ma torniamo a noi, le mitzvot vengono chiamate comandamenti in un modo un po' er erroneo o comunque sia in un modo che non si capisce molto bene. Le mitzvot sono eh, 613 punti del corpo, le mitzvot sono eh, azioni che uno può eh, fare e praticamente facendo quella determinata azione con l'intenzione che tu stai facendo una mitzvah Succede che nei piani spirituali, va bene, stiamo parlando non del piano materiale, ma del piano spirituale, eh, hai una risonanza. Hai una specifica risonanza, eh, una connessione. Questa è anche una parola giusta, connessione. Quindi io faccio un gesto qua, la mitzvah, precisa, lo faccio con l'intenzione che sto facendo, muovo potenze nei mondi spirituali. Di risonanza, è esattamente questo il fenomeno, muovo una risonanza perfetta e quindi ho messo in accordo, in armonia, il mondo materiale con il mondo spirituale, con la mitzvah, cioè con, con un'azione che compio, ad esempio, no? Considerate che, allora, mitzvah, mem, tzadi, vav, hey, ok? Questa è la mitzvah. Mitzvah, ecco, mitzvah, signori, non ci deve sorprendere, abbiamo la mem, ok? Ora ve la faccio breve, mem ovviamente ha un grandissimo significato con le acque della vita, eh, mettiamolo comunque, eh, acque della vita, cioè ciò che dona alla vita, ok? Acqua, quindi nutrimento, Risiamo al nostro nutrimento, vi ricordate? Gamol e, e tutto il resto che abbiamo detto prima. Ma fondamentalmente mem in, in una parola um, ebraica, se vogliamo farla breve, vuol dire anche da, no? Quindi qualcosa da qualcun altro. Quindi se noi mettiamo in questo caso da, ok? Poi abbiamo la tz, tz, La tz vuol dire collegare due cose insieme, vedete? Uno, che è questo qui il nostro mondo materiale, un altro, che è questo qui, è il mondo spirituale, e come vedete la lettera li prende e li unisce, Z -z -z, che è proprio la parola di zizzit. gli zizzit sono esattamente, in teoria, dei fili intrecciati, ma in realtà gli zizzit sono i canali di collegamento, i canali di collegamento tra il mondo materiale e il mondo spirituale. Vav è una congiunzione, significa E, ok? Quindi, la mitzvah cosa fa? La mitzvah fa da collegamento con cosa? Con la vita Hey, vita È chiaro? Quindi uh, le mitzvot sono esattamente le azioni che ti collegano con la vita Cioè la vita reale, non la vita... Uh, e ci sono al altre azioni che ti connettono con la morte, è chiaro? Mm, lo studieremo, Beserat Hashem, ma la Kabbalah ti dice, segui la vita. È questo che ti sta dicendo. Ogni momento, ogni insegnamento porta a dirti, nutriti delle acque di vita e non delle acque della morte. Basti pensare, guardate, adesso mi viene in mente una cosa. Vi ricordate il nostro numero 858, che era esattamente il numero di Agalah, ok? Um, 858, Ok? e anche il numero ad esempio di nishmat Hayim eh, nishmat Hayim ve lo scrivo n i shin nishmat Hayim cosa vuol dire nishmat Hayim? è il respiro della vita signori è il respiro il soffio eh, respiro della vita lo trovate se volete andare a cercare in Bereshit 2, Bereshit, non so se si legge, Bereshit 2, 7. Ed è esattamente quando Dio, sì, creò l'uomo, creò l'essere umano, ok? Ma nelle narici gli insufflò. La vita, no? Ecco, cosa gli insufflò? Non gli insufflò la vita Era già vivo <ride> Se no, eh, insufflava la vita in ogni essere che aveva creato No, la insufflò in Adam una cosa molto particolare Cosa gli eh, insufflò? Il nishmat hayim, ok? Nishmat Ascoltate bene, eh Nishmat hayim E questo ha valore geematrico 858, ok? Nishmat hayim Nishma è esattamente la neshama. È l'anima divina, è l'anima di cui parlavamo fin dall'inizio del video, va bene? Quindi vedete che Nishmat Hayim vuol dire non è che gli soffiò la vita, gli soffiò un'anima vivente un'anima vivente ma di cosa? Vivente delle forze divine, capito? Partecipe di se stesso perché c'è un grandissimo esoterismo riguardo al soffio e riguardo al respiro, riguardo al fatto che quando tu soffi con il fiato in qualcosa, una parte di te stesso entra in quello che stai soffiando. In realtà, per esempio, si può parlare per tanto tempo. C'è stato un record di una signora che ha parlato per tre giorni di seguito. O intanto beve qualcosa, però parlare continu quasi continuamente è un record, ok? Però si può, va bene? Se invece inizi a soffiare... Dentro un palloncino eccetera eccetera Per troppo tempo, dopo pochissimo tempo in realtà muori Non è possibile sostenere una cosa per tre giorni o per un giorno Dopo poco tempo Perché quando tu soffi veramente dentro qualcosa Il soffio ti arriva da te stesso E quindi metti te stesso dentro questa cosa È sempre te stesso Quindi Dio ha messo se stesso dentro di te Non è un'altra cosa Ma tu stesso sei in lui, capito? E lui è in te. E, e questo è la neshama, nish, ok? È l'anima divina di cui si parlava. Ricordate che quando si parla della vita, non si parla della vita normale, ma delle acque di vita. Si parla delle acque della vita, oppure del respiro di vita, in questo caso, va bene? Ma è la è, è, è, è appunto nutriti della vita, nutriti della vita, e non nutriti della morte Come si fa con le mitzvot? È un atto di generosità del creatore, è un atto di farti conoscere tutte queste cose, farti parlarti in una maniera così diretta. È un atto um, di, di rachamim, ok? Guardate, rachamim, r, resh, chet, mem, Yod, mem, rachamim, rachamim, ok? Vuol dire compassione. Rahamim, vuol dire, e ha valore gematrio 858, scusate non vi ho detto, a 858. E Rahamim è anche uno dei nomi che si usano per Tiferet, quindi vedete il nostro flusso Tiferet, siamo sempre nel nome divino del 26, ok? Yud Ke Vav Ke, è chiaro? E quindi cosa significa questo numero di Eulero? Cosa è che ci ha dato alla fine? Ci ha dato... La chiave, cioè che eh, ehm, Hashem, eh, 26, vedete, co come nutre il mondo, ok? Gimel, nutrire il mondo, ma come? In quale maniera? Attraverso le 613 mitzvot. Ne parleremo? Perché non crediate che l'argomento sia così chiaro anche nei circoli religiosi, ok? Perché uno dice con le 613 mitzvot, ok, ma quali sono queste mitzvot? Calma. Calma e calma, <ride> perché, le se... perché poi sì, ci sono stati degli studi che hanno detto le 613 mitzvot sono queste, sì sì, ma calma, perché ehm, ci sono tante cose che riguardano un po' mh, ognuno di noi in realtà, va bene? Ma comunque sia, ci sono delle azioni che noi facciamo ogni giorno che possono metterci in contatto vero con Dio e che possono permettere al flusso divino anche della compassione, no? eccetera, di, uh, di scendere su questo mondo. Ci sono altri tipi di azioni che fanno il contrario, cioè chiudono le porte al principio divino, chiudono le porte a, a, a, al flusso divino di benedizioni per questo mondo, si possono anche chiudere queste porte. Tramite altre azioni si chiudono queste porte lasciando di fatto la via aperta alle forze uh, delle dell'eclifotta, cioè le forze dell'assenza di Dio, le forze, uh, uh, sì, forze dell'assenza di Dio, diciamo così. Cioè, non è che Dio non è a capo di queste forze, Dio è a capo di ognuno, però in una certa maniera noi si percepisce Dio, in una certa, certa maniera noi siamo dimentichi di Dio e l'essere umano, guardatevi intorno, che è dimentico di Dio, è sempre, sempre, sempre anche dimentico di se stesso. Detto questo, carissimi amici, sono stato felice di avervi fatto questa integrazione di appena 15 minuti. Passiamo alla pratica, ok? Passiamo a una pratica molto bella, una pratica che può cambiarvi completamente la vita, completamente, perché è un bagno rituale. Utilizzeremo l'acqua, appunto, la compassione, ok? L'acqua è il simbolo di Chesed, è il simbolo della sefirah di Chesed, della misericordia. Um, la diciamo una piccola premessa che devo farvi è che comunque si sta parlando di una pratica divina si sta parlando veramente di mettere in pratica questo nome divino di Agala, e di, mh, lo vedrete come funziona però non fate questa pratica se siete uh, impuri in qualche maniera nel senso grossolano del termine, cioè non fate questa pratica se state soltanto approfittandovi della situazione. Non la fate se seguite dei culti pagani e quindi già fate idolatria continuamente, no? Non la fate, non si lavora con i nomi di Dio, capito? Se non si è pronti a dire, ok, io mh, come posso spiegare, faccia a faccia con Dio. Ok? E quel che succede, succede. Se non ci si sente pronti, capito, non si può lavorare davvero in questa maniera cabalistica, pura, con i nomi divini. Sono nomi divini. Se ci lavorate in un modo sacro, ok? Questa è la chiave. Ora, no, all'inizio, ok, vi ho un attimo spaventato, però la vera chiave è in modo sacro. Quindi, se ci lavorate in una maniera sacra, quindi... Per esempio si parla del bagno, perché? Perché si si fa un bagno di purificazione che riuscirà a togliere completamente ogni AIN ARA, ogni convergenza psichica negativa, ogni attacco psichico su di voi, di tutta la vostra vita. Possono essere 40 anni di vita messi insieme, con questo bagno di purificazione voi ritornate all'origine in qualche maniera, ritornate veramente puri, perché questo nome divino si attiva in voi e vi elimina tutte queste scorie, tutti i nemici, i spiriti cattivi contro di voi, ma, ma se vi avvicinate in questa cosa in un modo sacro, allora va bene, potete farlo. Se vi avvicinate in questa cosa in un modo disprezzante, in un modo non attento, in un modo non sacro, non la fate perché attirate il giudizio divino. Invece che la misericordia, attirate il giudizio, il din si chiama. Ok, È possibile, se uno fa queste cose in una maniera non sincera, non col cuore vero, non, uh, ma la fa per mancare rispetto quasi, ok? attirate il giudizio divino. Attenzione, questa è una premessa che devo fare, perché quando si lavora con i nomi divini è così. Quindi nella pratica voi dovrete trovarvi una vasca e no, non mi venite a dire «ma io ho solo la doccia, come faccio?». Il bagno deve co contemplare una immersione dentro. Di fatto qui, uh, se c'è la possibilità, si usa addirittura un mikveh, che è esattamente una, una sorta di vasca, fatta però in modo particolare, di solito si trova nelle sinagoghe perché loro si ricordano com'è che si fanno queste cose. E, mh, insomma, non c'è necessità di un mikveh, ma eh, sicuramente dell'immersione. Se non avete una possibilità della vasca, cioè se voi avete soltanto la doccia, per assurdo, signori, prendetevi una notte in camera d'albergo, in qualsiasi hotel, dove sapete che c'è una bellissima vasca, e farete questo piccolo rituale direttamente nell'hotel. Non è che ci vedo tutto questo dramma, ok? Il bagno, il bagno, cioè intanto la stanza da bagno, la stanza da bagno deve comunque essere pulita. Quindi se lo fate a casa vostra dovete assolutamente prima di tutto il giorno, ok? Occuparvi di pulire il bagno, dovete pulirlo tranquillamente, deve essere veramente puro. Puro nel senso pulito, va bene? In questo senso non, non potete avere sensazioni di dire sono in un ambiente sporco, no. Un'altra cosa... E, um, prima di fare questo bagno voi si fa di sera questo bagno di sera o di notte quando volete e dovete um, fare prima di tutto la doccia oppure anche una vasca veloce col sapone intendo che quando voi vi presentate a fare questo bagno rituale voi dovete già essere completamente lavati e puliti nel corpo fisico quindi dovete prima farvi per, per, per dirvi prima, come faccio io ad esempio qua no? prima faccio la doccia che ce l'ho in un altro bagno proprio, e la faccio con il sapone e state qualche minuto proprio sotto la doccia in modo che vi purifichi completamente a livello fisico, a livello bioenergetico, no? insomma una bella pulizia. In questo stato allora poi vi recate nella stanza dove c'è la vasca e la riempite anche un po' quella di acqua, non importa che ci mettete dentro altre cose, qui è solo acqua veramente, ma a questo punto potete iniziare. E quindi lì vi immergerete dentro l'acqua. Ora vi spiego come perché c'è una, una istruzione ben precisa. Ma ehm, fondamentalmente vi, vi mettete dentro la vasca, vi immergerete diverse volte, proprio tutto, completamente, anche la testa sotto il livello dell'acqua. Quindi l'acqua deve essere un attimo, mh, cioè non poca, capito? Ce ne deve essere abbastanza perché possiate immergere la testa del tutto. Um, detto questo quando poi avete terminato diciamo questo bagno rituale voi dovete alzarvi e poi passerete l'asciugamano vi asciugherete delicatamente ma non è che poi andate a fare un bagno con il sapone avete capito? non è così eh, il bagno si fa prima la pulizia fisica dopodiché se avete la stessa vasca per forza togliete tutta l'acqua Pulite un attimo la vasca e poi rimettete l'acqua soltanto per questo bagno rituale. Molto importante che quindi questo bagno rituale rimanga separato, capito? Deve rimanere kadosh, separato da un bagno normale. Questo è molto importante. Adesso carissimi io, passiamo proprio alla parte pratica, vi... Um... Passo con una lavagna, cioè cambio la schermata in modo che posso presentarvi le lettere in una maniera più intuitiva e più visibile e vi spiego un secondo le istruzioni precise per fare questo bagno rituale e utilizzare davvero questi nomi divini. Questa tecnica cabalistica, pratica, ci è stata insegnata dal Baal Shem Tov, ed è considerata una tecnica di ihud, cioè di unione con Dio viene praticata, come già vi ho spiegato, dentro un mikveh cioè all'interno di un bagno rituale quindi rispettate le condizioni di preparazione di cui vi ho già parlato quando siete pronti, voi entrate dentro la vasca e si parla qui di evocare le lettere, le sante lettere ebraiche. Per riuscire ad evocarle veramente, dovete fare un piccolo passaggio percettivo in due fasi. Visualizzate la lettera la immaginate davanti a voi e immediatamente dopo ascoltate un secondo che sia lì questo è quello che dovete fare adesso faremo un esempio concreto di questo affinché siate in grado di evocare una lettera perché altrimenti la tecnica non è efficace non viene fatta non basta immaginare le lettere in modo blando è un atto percettivo molto preciso in cui nei mondi spirituali si vanno a convocare a e evocare le potenze divine cioè le lettere facciamo un esempio adesso concreto anche se non siete ancora a fare questo bagno naturalmente insieme a me facciamo questo esperimento vedete sullo schermo la lettera Aleph Ora, fuori dallo schermo, quindi in aria, anche con gli occhi aperti, ma se volete con gli occhi chiusi è uguale, è indifferente, evocate immediatamente la lettera Aleph. Informazione luminosa, quindi non dovete pronunciare niente. Lasciate che BOOM arrivi immediatamente, non state a pensare il gancetto di qui di là, BOOM, lasciatela arrivare. Non vi focalizzate troppo se la visualizzate perfettamente, oppure no, oppure sì. Lasciate che davvero si evochi la lettera Aleph e dopo ascoltate. È la lettera Aleph? Rispondetevi. Sì, oppure no. Adesso vedete sullo schermo la lettera Yod. Ponete lo sguardo fuori dallo schermo. E anche ad occhi aperti, immediatamente, boom, evocate la lettera Iod. Luminosa, bianco luminosa, Iod. E adesso, la seconda fase, ascoltate. È la lettera Iod? C'è o non c'è? Rispondetevi. Adesso sullo schermo vedete la lettera Hey. Togliete lo sguardo dallo schermo e nell'aria, occhi chiusi o aperti, immediatamente, bam, evocate la lettera HEI. Non distoglietevi troppo dal visualizzare, cioè se è perfetta, se non è perfetta, quello non importa, ma boom, c'è lei o no, capito? È una cosa immediata che potere di evocare, hei, domandatevi, c'è o no la Hey? Sì, no. Quindi quello che si va a fare è una sorta di programmazione come fossimo su una tastiera e le lettere vanno evocate in questa maniera boom davanti a noi tac ascolto boom davanti a noi tac ascolto. Sempre in questa maniera allora c'è risonanza nei piani spirituali. Quando sarete nell'acqua seduti nella vostra vasca dovete osservare nel vostro libretto dove avrete scritto queste istruzioni il nome divino Kuf Nun Aleph sono tre lettere il suo valore numerico dovete quindi osservare una per una queste lettere non visualizzare, non immaginare adesso ma vederla nel vostro quaderno Vedete la Kuf Vedete la Num Vedete la Aleph Adesso realizzate un numero 151 Che è il suo valore numerico Adesso Realizzate Che 151 è anche il nome di echie, Che noi abbiamo già trovato Aperto con la lettera Hei quindi Aleph, hei hei, yod, hei hei infine realizzate che 151 è anche il valore della parola mikveh cioè il bagno rituale è molto importante sempre nelle istruzioni del Baal Shem Tov che voi realizzate che l'acqua in cui siete immersi è l'acqua dell'infinito è l'acqua di tutto l'universo e in realtà ha un nome quest'acqua in cui siete immersi, Kuf Non Aleph. Quindi dovete realizzare di essere immersi dentro questo nome divino, Kuf Non Aleph quello che io scrivo in questa lavagna voi lo ricopiate pari pari in un vostro piccolo quaderno nei vostri appunti così che nel momento in cui siete a fare questo bagno rituale ce l'avete davanti prendetevi quindi qualche respirazione per meditare su questi punti che, di cui vi ho parlato a questo punto dovete immergervi con la testa sotto l'acqua per una prima volta se volete tapparvi il naso va bene ma mentre siete sotto l'acqua farete l'evocazione di queste tre lettere quindi mentre siete sotto acqua serenamente kuf la visualizzate quindi siete a occhi chiusi e ascoltate che ci sia tac tac ricordate evoco ascolto che c'è davvero evoco ascolto e in questa maniera evocate le tre lettere non alef dopodiché vi uh, uscite dall'acqua, ecco, vi rialzate. Siamo alla fase 2. Mediterete su il nome divino di questo video. Aggala. Realizzerete che è la forza, realizzerete che si emana dal, dai notari con gli Attaghi Bor Adonai, e realizzerete alcune delle conoscenze di cui abbiamo parlato in questo video comprendendo che è il nome divino di difesa di protezione ma anche di nutrimento è lui il nome divino con cui Dio nutre l'intera vita l'intera esistenza ogni secondo ogni attimo immergete la vostra testa una seconda volta quindi in questa prima... Volta, diciamo, voi osservate sul vostro quaderno tutti gli appunti che avete su Haggala, realizzando parola per parola. Poi immergete la testa e evocherete le lettere veramente. Quindi evocherete la Aleph, ascolterete che c'è. Evocherete la Ghimel, ascolterete che c'è. Evocherete la Lamed, ascolterete. Evocherete la Aleph finale e ascolterete che c'è davvero. Adesso siamo alla terza fase del rituale, andrete a guardare sul vostro quaderno il nome divino Aleph Lamed Dalet, Elad. Potete guardare anche il mio video su questo nome, che di fatto è il decimo dei 72 nomi, come già avevamo detto, e potete Uh, anche capire che questo nome è collegato al significato di Io donerò la rinascita, quindi al significato di rinascere dentro al vostro bagno rituale. Una rinascita completa, uh, dovete anche, però, in questa fase uh, meditare le lettere del nome divino Agala, che sono del, val del valore da destra a sinistra, vi ricordate 1 30 3 e uh, cioè 1 3 30 1 e queste lettere qua dovete capire che 1 più 3 fa 4, e poi abbiamo 30 l, e poi abbiamo 1 ed è esattamente il nostro nome divino: Aleph Lamed Dalet, quindi da AGALA Ag unendo AG. Che diventa 4, ok, è esattamente il nostro nome, Aleph Lamed Dalet eh, invertito. Ok, si ottiene esattamente lui. Quindi in una visualizzazione che adesso state facendo sempre con la testa fuori, dovete passare da Galahá, unite le prime due e passate a Aleph Lamed Dalet. Ok? vi immergerete quindi una terza volta e visualizzerete queste tre lettere evocandole per davvero visualizzate scintillante e luminosa la Aleph e ascoltate che ci sia visualizzate la lamed e vi assicurate che ci sia visualizzate la dalet e vi assicurate che ci sia adesso do, eh, si uniscono in questa eh, quarta fase si unisce questo nome divino, Aleph, Lamed, Dalet, con l'espansione di Echieh, che abbiamo detto fa. Quindi nel vostro uh, quaderno osserverete bene queste lettere qua. Aleph, Lamed, è finale. Poi abbiamo la Aleph di, di Elad, ok? Quindi Aleph. Poi Heihei. E poi abbiamo la Lamed di del nostro nome Elad, poi Yod, Vav, Dalet e poi abbiamo la Dalet del nostro nome Hei, Hei ed abbiamo quindi unito e chi è aperto con il nostro nome uh, divino, appunto Elad, oppure Aleph, Lamed, Dalet. Detto questo, voi dovete uh, meditare su questo, cioè Tutte queste lettere che avete visto adesso mentre siete con la testa sott'acqua, quindi state facendo un'unione tra Echie e Elad, che è il nostro nome divino, e che è aperto con Heihei. A questo punto mediterete sulla fine, um, sulla fine del vostro bagno rituale, che siete nell'ultima fase. E mediterete semplicemente su il nome di Echieh e semplicemente quello non aperto quindi normalmente e il nome di Elad interlacciato quindi abbiamo Aleph di Echieh e poi abbiamo Aleph di Elad poi abbiamo Hei la seconda no? di Echieh e poi abbiamo Lamed di Elad poi abbiamo Yod di Echie e poi abbiamo Dalet di Elad, poi abbiamo Hei di Echie e poi abbiamo basta perché abbiamo finito, ok? Queste sono le ultime sette lettere che dovete avere bene a mente nel vostro quaderno e poi quando sarete sott'acqua le eh, evocherete una per una. A questo punto potete uscire dalla vostra vasca. Potete togliere l'acqua, potete asciugarvi e andrete a fare una vostra invocazione a Dio, una vostra preghiera personale in cui chiedete a Dio di purificarvi da ogni residuo psichico, da ogni eh, magnetismo accumulato, da ogni ostacolo okay? che, che vi chiude la strada verso il Divino, che vi, che vi chiude la strada verso di Lui vi auguro davvero una buona pratica se avete grandi problemi con le lettere ebraiche potete tranquillamente per alcuni primi tentativi potete non evocarle mentre siete con la testa sotto ma le evocate appunto guardandole dal vostro quaderno concentrandovi le evocate una per una quella che vi ho detto e poi dopo vi immergete e quando siete sotto non fate niente, ok? Questa è una versione semplificata per chi veramente proprio no, non riuscisse a, a ricordare e a evocare le lettere mentre la testa è sott'acqua, va bene? Io vi auguro una buona pratica, veramente ehm, vi auguro la guida divina in questa pratica e davvero di iniziare a sentire che cosa significa praticare la scienza divina. Che cosa significa seguire gli insegnamenti di un grandissimo cabalista del 1700, in questo caso di un grandissimo uomo santo che camminava con Dio, e di iniziare a manifestare tutte queste cose nella vostra vita, affinché tutte le benedizioni che sono lì pronte, apposta proprio per voi, possano iniziare a manifestarsi giorno dopo giorno. Baruch Hashem e ci vediamo in un prossimo video.